Mi chiamo Federico, sono attivista del Movimento 5 Stelle, eh, sappiamo benissimo che cosa è il Movimento per tutti noi, eh, credo sia, sia ripetitivo parlare di quello che è il nostro statuto e tutto quello in cui crediamo, compreso le ultime cose del Not In My Name, che condivido pienamente. Non voglio parlare però di chi è Federico, ma voglio né di, di cosa è il Movimento... No. Ah, non <ride> La uh, salute, non delle cose, dei concetti espressi nel notte, ma dei Voglio parlare di chi è il movimento. Il movimento mm. non è Federico, Buonissimo. il movimento è, è... chi lo ha iniziato prima che no. Federico arrivasse, chi lo supporta, chi lo ha sorretto. Il movimento no. è tutti noi, è Thomas, è Luca, è Stefano e tutti quelli che verranno in futuro. Per questo noi siamo custodi e garanti di questo credo. Qualcuno scrisse che quando un sogno è condiviso da tutti, un sogno diviene realtà. E questa, e questa cosa credo che sia profondamente vera. Questo sogno è il sogno di tutti noi e diviene realtà. Fino a ieri potevamo fare solo diagnosi e qualcuno di noi, qualche fortunato e, qual, e qualche sfortunato, avrà in mano gli strumenti per cambiare le cose. L'ultima cosa che chiedo... chiedo perché dovete credere in, in ognuno di noi? Perché credere in qualcuno ancora? Credo che chi fa parte del movimento ha fatto una scelta, ha deciso di continuare a credere nella politica, nella politica sana, e nelle persone che lo circondano. Quindi eh, non credete in Federico, credete in voi, credete nel movimento, credete nelle persone che avete accanto. Per quanto mi riguarda posso soltanto fare un giuramento a tutti, che rispetterò i. I criteri del movimento e ogni singolo, e ogni singolo di noi. Hai detto 18.000 volte il movimento. Cioè... Eh vabbè, però. Eh, perché, che, che, devo, devo dosarlo, Beh, però. È che quello che voglio il dire massimo... è questo. Cioè, il discorso per me, il movimento, è. Non è cosa. Perché si parla troppo del movimento come roba ed era. Il movimento è chi? Il movimento sei tu. Andrea Conti, che c'è stata prima di me. Chi verrà dopo di me? Cioè, il credo del movimento. Secondo me, perché devo credere in te? Perché ho scelto di credere nella politica ancora, quella sana di dignità e di credere alle persone che c'è intorno cioè nel senso io qui ho conosciuto Thomas Filippo e ho conosciuto gente che per no, no, no. no però è vero cioè ho conosciuto gente in cui io non avrei più cioè, non avrei più pensato di incontrare tutta sta gente se è tra gente che ci credo cioè il concetto è questo è una questione di fiducia non di fede no di gente di valore sana gente di valore sana, che no, porta... Perché tu dici credo, è una questione di fiducia o di fede? Perché se dici credo... Io di credo fiducia, che... di fiducia. La fede è qualcosa di incondizionato, di intangibile. De, la fiducia è diversa. La fiducia uno la acquisisce, come il rispetto. La fiducia cioè. il rispetto la acquisisci con le azioni. Quindi, cioè, è quello il discorso, secondo me. Va bene, secondo me è finito. Va bene.